buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di una mela al giorno e continuando a parlare dell'aspetto della spiritualità e di come l'aspetto energetico possa incidere anche sulla salute concreta delle persone, ho deciso di portare qui con me un ospite con, eh, che ho imparato a conoscere tempo fa e che mi ha aiutato anche in alcuni passaggi personali e eh, non indugiamo oltre, diamo subito il benvenuto a Patrizia Sette Ducati, che è una operatrice che si occupa proprio di contatti e di conoscenza con le energie sottili. Eccola qua, buongiorno Patrizia benvenuta. Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo. Allora, grazie mi... di avermi invitata. Eh, mi fa tanto tanto piacere eh, vederti, eh, noi ci siamo conosciuti alcuni anni fa, poi è stato un periodo in cui siamo stati a stretto contatto quando eravamo in Spagna, adesso tu sei ancora in Spagna, è corretto? E, sì, sì, sì. Eh, quindi io sono entrato in Italia e ogni tanto abbiamo l'opportunità di vederci, di incontrarci come in questo momento. Quindi mi fa veramente piacere averti qua e condividere questa chiacchierata che stiamo per fare con tutte le persone che sono in ascolto. Allora, come ti ho già per annunciato e racconto un po' per chi è magari la prima volta che ci vede o ci sente, eh, in questo podcast parliamo solitamente di salute. Di esperienze di medici o terapeuti o anche di pazienti che sono guariti, per creare una sorta di ispirazione per le persone che si trovano in difficoltà e non sanno trovare magari la strada corretta per affrontare il proprio problema e trovare una, una via d'uscita. E quindi io sto cercando di presentare delle possibilità, delle opportunità, e poi ognuno andrà a scegliere in base a quello che sente con il proprio cuore se questa è una via adatta a sé oppure no. E quindi, visto che eh, spesso abbiamo parlato di malattie, sistema immunitario, di qualcosa di estremamente concreto legato proprio al corpo, al sistema nervoso, a cose che si possono proprio fisicamente toccare, è molto più difficile è trovare delle informazioni che riguardano non tanto la mente e il pensiero, perché anche la libri di crescita personale ce ne sono tantissimi, ma di ciò che riguarda invece la parte delle energie sottili, la parte della spiritualità. E allora ho Beh. pensato immediatamente a te su questo argomento, perché eh, abbiamo fatto anche un lavoro insieme, tu hai, anche, hai scritto un libro che si intitola Divine Connection, dimmi, correggimi se la pronuncia è corretta, no, perché il, è. Mio, il mio inglese non è dei migliori, sono più ferrato in questo momento dopo l'esperienza spagnola, proprio con lo spagnolo, ma eh, è un libro che parla del, del tuo metodo e un po' del, di come le persone possono riconnettersi a una parte più sottile e spirituale eh, di quella che è la propria esistenza. Ora, voglio mm, cominciare a parlare con te e vorrei che tu ti presentassi per quello che sei oggi. So che forse a volte è una domanda semplice, banale, ma a volte è una domanda molto complessa. Se tu dovessi presentarsi, e ti chiedo adesso presentati a chi ci sta ascoltando, raccontaci un <ride> po' chi sei, chi è Patrizia Sette Ducati oggi. Ma molto, molto semplice in realtà, nel senso che comunque eh, io da tutta la vita che faccio un, un percorso su di me, per me, perché sono sempre stata spinta a questo da quando ero piccola e quindi semplicemente condivido il mio percorso e le mie esperienze con tutte le persone. E proprio con il mio lavoro, col mio lavoro mi occupo di aiutare le persone ad avere una vita piena di felicità e pace interiore, che sembra una cosa banale, diciamo la verità ma in realtà se ci guardiamo attorno vediamo che ben poche persone vivono in questo modo. Diciamo che ci sono tante persone ormai che conoscono tante tematiche, tanti argomenti, nel contempo se vediamo al lato pratico chi le mette in pratica queste conoscenze sono veramente poche. E io nel mio cammino ho avuto una vita diciamo piuttosto varia, io sin da piccola ero in connessione con delle guide spirituali, infatti ho iniziato a meditare all'età di 4-5 anni dai miei ricordi, eh, non sapendo che cosa fosse la meditazione, perché per me era una cosa totalmente naturale mettermi lì e fare un lavoro di presenza, che adesso chiamo così, ma allora era semplicemente la contemplazione sul presente passato futuro. <ride> Quindi io mi mettevo che già lì. così è complesso… <ride> direi di sì, però sai per me io ero una bambina e lo facevo in modo naturale ne ho scritto anche sul libro di questa meditazione che facevo, mi mettevo lì per, anche per delle ore e continuavo a ripetere adesso, adesso, adesso il mio pensiero era proprio nel presente e come quell'istante in cui di dicevo adesso era già passato appena io pronunciavo quella stessa parola quindi diciamo che ero una bambina un po' particolare, infatti molti adulti mi dicevano preferisco stare con la Patrizia che con gli adulti perché anche quando avevo 3-4 anni dicevano che facevo discorsi, che io non mi ricordo assolutamente, piuttosto interessanti, questo, questo sì. E comunque la mia vita è sempre stata una vita di grande, grande ricerca. Poi è arrivato un bel giorno in cui mi hanno chiesto cosa vuoi fare da grande? Mentre io da piccola mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, dicevo voglio cambiare il mondo, voglio salvare il mondo, voglio aiutare il mondo, a un certo punto ti cominciano a dire che tu da grande devi lavorare. <ride> e dici, eh, che lavoro vuoi fare da grande? Faccio, boh, non lo so, a me piace disegnare. Um, cosa si può fare per disegnare? E una mia zia mi disse, puoi fare la stilista? E io, cosa fa la stilista? Disegna abiti. E io, Ok, ma disegna? Sì, va bene, faccio la stilista. Okay. <ride> e quindi, nonostante il mio percorso, perché io non pensavo che il mio percorso potesse avere dei risvolti, diciamo, mh, possiamo dire professionali, anche se io non amo chiamare il, quello che io sto facendo lavoro, ma io la sento più come una missione, e, mh, ho iniziato a fare questo cammino. E nonostante tutto questo io facevo sempre un, un cammino di ricerca personale spirituale per la crescita, per migliorarmi, per comprendere l'essere umano. Questo l'ho sempre fatto. Poi a un certo punto le mie guide, quando io ho lavorato, poi comunque ad alti livelli, perché ho lavorato da Givenchy, ho lavorato a Parigi, ho lavorato per grandi nomi a livello internazionale. Sempre nell'ambito del, della moda, del design. Della moda, della moda, sì sì sì sì, anche... E poi a un certo punto sono anche andata in crisi perché io sono sempre stata una persona che non era proprio proprio leggera, ecco, nel senso che comunque eh, ho sempre fatto pensieri profondi, io già alle medie, alle, alle superiori, leggevo, ho letto i romanzi più profondi, il mio preferito era Pirandello, leggevo anche, sono arrivata a leggere 14 libri nel mese di agosto, cioè, nel senso che ero una, una, una bambina abbastanza, abbastanza tosta, infatti a me la moda non è che interessasse, la facevo bene perché a me piaceva fare le cose belle ma a un certo punto una delle mie guide che tra l'altro pochi anni prima ero andata un po' in crisi esistenziale perché dicevo questo mondo è troppo superficiale, per me non posso vivere in questo modo, mi vedo a 50 anni che disegno ancora straccetti, per quanto qualcuno mi dica, sì ma se hai lavorato per Givenchy non sono stracci, per me sono sempre stracci, perché sono cose che poi alla fine sono, sì è carino avere un abito carino, ma alla fine poi cosa te ne frega, Che cosa, cosa diventa la tua vita se hai un abito più carino piuttosto che uno un po' meno carino, cioè non cambia assolutamente niente e a un certo punto le mie guide spirituali con cui io sono sempre stata in contatto mi ha preso per un orecchio e mi ha detto cara Patrizia, devi cambiare vita devi cambiare lavoro devi occuparti di aiutare le persone e io, ok, ho detto che cavolo stai dicendo Arcangelo Michele <ride> perché non è un angioletto qualsiasi eh sì, diciamo che lui è stato proprio il mio comunicatore proprio quello che mi tutte le volte che c'è un cambiamento, almeno finora nella mia vita, un cambiamento tosto, è sempre stato lui il, quello che mi ha comunicato il cambiamento di rotta. E mi ha detto proprio devi cambiare vita, devi fare questo. E io ho detto ok, subito ero molto reticente perché ovviamente sai la parte umana, sei, sei un professionista affermato, hai, hai un certo giro, un certo modo di vivere, e ti viene detto che tu devi cambiare tutto nella tua vita, è una bella, una bella batosta, quindi... Però io sentivo dentro il cuore che quello era quello che era importante per me. E allora ho iniziato ad aprirmi. Io ho fatto studi per anni e anni e anni, però mai confini professionali, io li ho sempre fatti per la ricerca mia personale. E a un certo punto ho aperto questa possibilità e avevo sempre lo studio pieno. Io non facevo niente, non avevo un sito, non avevo nulla e la gente arrivava come per magia. Non, non ti so neanche dire come, ma come per magia avevo sempre gente. E che cosa esatto. ti chiedevano? Che tipo di richieste ti facevano? Ah, niente, venivano da me perché avevano delle problematiche da risolvere, eh, avevano magari dei disagi mm. emozionali, avevano delle, delle cose da lasciare andare, un sacco di traumi. All'inizio ho lavorato tantissimo con medici, psicologi, sembra strano, eh. <ride> avevo un sì. metodo... Che... Roma, avevo gente che arrivava dalla, dalla Sardegna, da, da, da Trieste, da tutta Italia, ma venivano proprio in studio perché una volta non lavoravamo via Skype, lavoravamo solo di persona e quindi la gente veniva, prendeva l'aereo, magari stava a Torino per fare o una seduta o anche due giorni di lavoro e lavoravamo direttamente in questo modo. E quindi appena ho aperto le porte ho avuto questo, come possiamo dire... Un riscontro non indifferente. Sì, ma, ma tanto perché io ancora, mi occupavo ancora di moda, però nel mio studio diciamo che c'erano sempre meno tessuti e sempre più ehm, oggetti di altro tipo, cristalli cose del genere. C'era il mio assistente della moda che quando arrivava in studio diceva vedeva sempre qualcosa di nuovo. Ok, mm -hmm. e questo che cos'è? <ride> Oppure lo facevo meditare mentre lavorava, era molto divertente questa cosa perché vedevo che lui faceva delle facce <ride> allucinate, allucinate, però alla fine gli faceva bene, bene. quindi insomma diciamo che questo è stato, un po', è, un, è stato un po' il passaggio e poi a un certo punto mi è arrivato, un forte messaggio, dove mi è stato, non ti racconto tutta la storia perché è veramente un po' lunga e non vorrei solo parlare di questo, ma di cose che riguardano magari più direttamente le persone, però diciamo mi è stato dato un segnale molto forte e ho seguito questa indicazione che mi è stata data e a un certo punto casualmente sono spariti tutti i miei clienti della moda, io lavoravo come freelance in varie aziende, avevo cinque aziende in quel momento… Mm -hmm. E sono sparite tutte, quindi io mi sono ritrovata solo e esclusivamente con l'opportunità di seguire la mia missione. E, quindi... e a quel punto bisognava però monetizzare in qualche modo. Come Beh, va d'accordo ma... la spiritualità modo. con l'aspetto del stare in piedi? Perché qualcuno si sì. chiede anche questo, no? A volte. Eh, siamo un po' eh, divisi tra queste due cose perché chi parla di spiritualità ma anche chi parla di cura semplicemente si trova sempre in una difficoltà che è quella di a volte stare in piedi, chiedere magari del denaro per quello che sta facendo in cambio della soluzione di un problema e tanto più si parla di spirito, quindi qualcosa di poco tangibile in cui tu non metti neanche le mani, non stai manipolando qualcosa, è ancora più difficile comprendere e dare un valore economico, anche se la persona che sta meglio, chiaro che si sente meglio e può dare, valorizzare quello che hai fatto, ma come quantificarlo? 5 euro, 10, 100, 1000? E come ti senti tu come, come persona quando hai davanti qualcuno da aiutare e, e devi stare in piedi, perché a fine mese comunque se tu non, non stavi più facendo i tuoi disegni, se tu non stavi più in piedi con l'attività della moto, dovevi a andare a compensare questa cosa come l'hai vissuta? Che, che tipo di scelte hai fatto? sì, allora diciamo che lì sono stata molto aiutata io tenendo conto che arrivavo da, eh, dalla moda e quindi avevo anche un certo tenore di vita discreto direi eh, io all'inizio facevo i trattamenti gratuitamente mm -hmm. perché per me aiutare il prossimo come per molte persone era una cosa da fare assolutamente a titolo gratuito il problema era questo, io facevo un trattamento e poi dormivo quattro ore. <ride> Crollavi proprio. E io crollavo, sì sì. E a un certo punto che mie mi faccio scusate ma io aiuto il prossimo, però non è che posso tutta la giornata dormire, cioè, cioè avrei anche qualcosa da fare. Mi è stato detto, certo tu sbagli, perché comunque ti devi far pagare. Io all'inizio ero scandalizzata. Ero, ti giuro, scandalizzata. Mi dicevo, no, assolutamente, chi fa del bene lo devo fare gratuitamente, cosa che mi sono sentita dire tante volte, ma perché le persone non, non conoscono tutta una serie di cose. E io ho detto, no, vabbè, ma non si può fare a pagamento una cosa del genere. Mi è stato detto, no, invece è sbagliato questo. Prima di tutto perché una delle, delle lezioni tue e di tante persone che aiuterai è quella di dare valore alle cose. Ho detto, ok. E, e, e quindi è importante dare anche un valore economico, anche perché comunque ci deve essere uno scambio. Nel momento in cui tu non fai uno scambio, la persona ti sarà debitrice karmicamente a vita, se tu le fai del bene. E questa è una cosa molto tosta, se tu mm -hmm. pensi, no? quando tu fai qualcosa per qualcuno, tu, non è detto che tu non possa fare dei doni o dei regali, però in questo modo, cioè tu hai questo problema vieni da me, lo risolviamo, perché poi ovviamente si tratta di un, di un lavoro che si fa insieme, non è che qualcuno viene da te e ti dice, to risolvimi il problema e tu lo risolvi, perché non funzionano queste cose anche a livello energetico non, non esiste alzati e cammina oppure ti tocco e tu guarisci eh, a parte che io non lavoro tanto sul fisico ma lavoro sulla spiritualità che poi ha ovviamente dei risvolti anche sulla parte fisica, ma diciamo che è una eh, fortuita coincidenza se vogliamo dire così quindi a un certo punto mi è stato anche proprio detto che cifra chiedere ah. io sono quasi svenuta però sì ho abbassato un po la mira all'inizio perché non ce la potevo fare per, per me è stato veramente un forte conflitto all'inizio però poi ho compreso questa cosa e nel momento in cui ho compreso che era per il bene supremo della persona fare in questo modo allora è stato tutto naturale. Poi ci sono tante persone che non capiscono questa cosa, io gliela spiego, e, e poi molte persone dicono anche, eh ma tu fai del bene, lo dovresti fare gratis, se, se vuoi ti faccio del male, mi faccio pagare, preferisci? <ride> Nel senso che comunque ehm, teniamo conto che questo è anche un insegnamento di matrice cattolica, no? Certo. Quindi mh, non è detto che tutto quello che ci è stato insegnato sia corretto. Io ovviamente mi baso molto su quello che mi insegnano e mi dicono le guide. Perché? Perché questo è un, è un atto, se vuoi, di umiltà, che è quello che ci permette di continuare a crescere. Io penso di sapere delle cose, ma poi quando mi ehm, entro in contatto con qualcuno o con un'entità che ha più informazioni di me, che ne sa più di me, devo essere... Eh, Talmente umile, talmente umile da dire, ok, va bene, mi apro ad andare oltre. E teniamo conto che anche queste sono sfide che ci portano a crescere, anche a me personalmente. Certo. Due delle sfide più grandi, ti dico, sono state proprio una questa, il rapporto con, con lo scambio energetico, e l'altra proprio il rapporto con le persone che magari ti dicono di voler essere aiutate, ma poi non sono pronte a farsi aiutare. Ecco, Questa per me è stata una grande sfida, molto, molto, molto tosta, perché tu sai che puoi aiutare quella persona, l'aiuti in tutti i modi possibili, ma poi questa persona in realtà non vuole cambiare, non vuole migliorare, non vuole eh, lasciare andare le cose che la fanno soffrire, e in qualche modo ha un beneficio secondario talmente grande dalle cose, Ehm, depotenzianti o, o addirittura distruttive che sta facendo che continua per la sua strada quindi certo. le piace fare un po' la vittima c'è qualcuno che è proprio nel, nello stato di vittima riesce a trarre l'attenzione e invece di decidere di eh, attrarre l'energia degli altri perché hanno il piacere di, di stare con lei, con questa persona decide di attrarne per creando un senso di bisogno e di pietà nei confronti degli altri quindi in maniera molto passiva mm. vanno a succhiare e quello è un passaggio un po' uh, complesso e complicato perché la cultura che c'è diffusa mm. è quella di stare bene velocemente di risolvere il problema ma soprattutto senza cambiare niente, nulla di noi quindi io posso decidere di spendere anche 150 euro per un farmaco che posso prendere in 5 minuti in farmacia, ma eh, lavorare su di me per giorni e giorni, cominciando a imparare a meditare, facendo quotidianamente delle cose, magari modificando il mio modo di mangiare o il mio modello di vita diventa molto più difficile perché richiede una partecipazione attiva, richiede la voglia di cambiare. A volte c'è anche il dubbio, cioè il... Mm. Una persona davanti a me mi dice, guarda dovresti fare questo, che non si tratta di spendere i 150 euro ma magari di meditare tutti i giorni o di lasciare andare delle cose o di cambiare profondamente e eh, spesso le persone si chiedono ma questa persona come fa a, a dirmi perché dovrei seguire questo piuttosto che quest'altro perché purtroppo giro per il mondo di persone che ti chiedono di seguirli e, e ti portano su una strada che non è la migliore per te, eh, ce ne sono. Se tu dovessi dare un consiglio alle persone per dire, guarda, come faccio io a sentire se, Patrizia, piuttosto che, ma non perché uno dica una cosa giusta o un altro dica una sbagliata, semplicemente quello che è più in sintonia con me in questo momento, quello che è per me in questo momento, che consiglio potresti dare alle persone per dire, guarda, hai un'immensità, un universo intero in cui andare a pescare, a scegliere, a trovare delle risposte, come fai a sentire se quella strada, quella risposta per te in questo momento può essere quella corretta? C'è qualche indizio? Se ti viene in mente qualcosa? Sì, uh, sì, sì, sono cose che dico tutti i giorni. <ride> okay. Io intanto dico sempre alle persone di non fidarsi di me come di mm -hmm. nessuno, ma di fare esperienza. Perché? Perché alla fine l'esperienza è l'unica cosa che ti può far sperimentare sulla tua pelle una certa cosa. Infatti, ti dico... Um, quando, quando ho iniziato a rivolgermi alle persone in larga scala, eh, le persone mi chiedevano tutta una serie di informazioni sull'entità di luce. Eh, eppure dammi dei libri da leggere, eh, e io dicevo no, assolutamente no, tu non devi leggere, non devi seguire nessuno, devi fare la tua esperienza. Perché se io ti dico che io vedo l'entità di luce in questo modo, e tu le vedi in un altro modo, Intanto tu penserai di non avere l'esperienza, mentre semplicemente questi se come tu vedi, come tu sperimenti, eh, magari la tale entità è semplicemente connesso ai tuoi codici. Io conosco delle persone che vedono l'entità di luce, come quelle che chiamiamo angeliche, che vedono come dei siluri di luce colorata, ma sanno benissimo chi sono. Io invece vedo tutte le alucce, anche se poi non sono così per questo personaggio. <ride> Te ama, non importa, non è questo l'argomento ma non è importante quello l'importante è quello che tu fai a livello di esperienza e cosa ti può essere utile fare quella cosa, perché se si tratta solo di ah ho visto, è una questione egoica come eh, andare nelle vite passate per dire ah sono stata Cleopatra ma cosa te ne frega, cosa ti serve questa roba qua a te serve magari fare un'esperienza in una vita passata quando hai una tematica che non riesci a risolvere magari attraverso situazioni attuali o che magari prendere consapevolezza di dove e l'origine di quel problema, allora lì ha un senso farlo, altrimenti no. Infatti anche con, con il metodo Divine Connection eh, le persone, io dico, fate l'esperienza, a parte che entrare nel Divine State la prima volta, che è il, il, il, um, lo stato a cui giungi attraverso il metodo della Divine Connection, la prima volta se lo fai proprio lentamente ci metti otto minuti. Mm -hmm. puoi utilizzare otto minuti della tua vita per entrare in contatto con la tua divinità e col divino assoluto e per sentirti da Dio sì o no? è una tua scelta poi se non lo vuoi fare è un tuo problema ma se tu veramente vuoi stare bene se vuoi, fare, vuoi sapere che cosa seguire chi seguire io ti dico fai esperienza seconda cosa poi è l'ascolto del cuore che è una cosa che eh, anche quella magari uno ha sentito tante volte ma prima di tutto lo fai seconda cosa sei capace a farlo? Certo. Questa cosa è molto molto semplice, è molto molto semplice perché mh, se vuoi spiego velocemente come si può fare, così do un piccolo, un piccolo tips alle persone in modo da poterlo utilizzare praticamente. L'ascolto del cuore si fa in questo modo: tu praticamente chiudi gli occhi un attimo. E poi pensi a qualcosa mh, di bello, di meraviglioso, non una cosa semplice, qualcuno che ti regala dei fiori, qualcosa che ti mette gioia. E sentirai, portando l'attenzione sul tuo cuore, delle sensazioni. Facilmente il cuore si rilassa, eh, si espande, ti senti bene. Poi fai il secondo esperimento. Pensi a qualcosa di sgradevole, non oh, a una cosa terribile perché non devi entrare per forza. <ride> stato negativo, ma una cosa leggermente spiacevole, quindi una cosa fastidiosa, il tuo vicino rompiscatole che ti viene a bussare la porta perché la musica è troppo alta o qualcosa del genere, cosa succede? Oppure qualcuno che ti impedisce di fare quello che volevi fare perché ti dice no, ti ho detto che ho bisogno di aiuto oggi, ecco, allora sentirai che il cuore si irrigidisce, diventa eh, rigido, si contrae, questi sono un sì e un no. Quando tu ti metti in uno stato di scelta, ovviamente il cuore in genere ti, ti risponde con un sì e con un no, e pensi, questa cosa è bene per me o non è bene per me? Se è bene per te il cuore si rilassa, se non è bene per te si rigidisce, è molto semplice, si tratta di fare l'esperienza due o tre volte, tra l'altro sul gruppo abbiamo anche l'esercizio e nell'area... Nell riservata del libro perché c'è un'area riservata piena piena di materiale a cui possono accedere c'è proprio il video su come fare l'ascolto del cuore quindi tra le altre cose perché ci sono un sacco di esercizi pratici c'è proprio come fare l'ascolto del cuore e quindi in questo modo le persone sono indipendenti perché ci sono tante persone che si occupano di crescita spirituale o di crescita personale che tendono a creare dipendenza ma questo non ci porterà ad un mondo migliore e dipende sempre il motivo per cui uno fa quello che fa, okay. io quando ero piccola, io voglio che questo, questo mondo diventi un po' migliore o magari anche tanto migliore grazie a quello che faccio, quindi Molto bene. il mio è di creare persone indipendenti. Perfetto, quindi eh, stai già spiegando una parte di quello che fai che è, è costruita su un metodo vero e proprio, cioè degli esercizi pratici, perché quando uno parla di spiritualità, tu prima stai parlando dici, vedo, eh, sento delle voci, piuttosto che sai, le persone dicono, ma eh, qual è la differenza tra una forma di pazzia di quelli che sentono le voci e non sono in contatto con le realtà è una persona che invece ha dei canali sensitivi aperti che gli consentono di comunicare e di sentire delle dimensioni energetiche differenti io credo che oggi non sia difficile cominciare ad aprire un po' la mente e a pensare che esistano questi tipi di realtà in quanto abbiamo ad esempio con il telefonino abbiamo sviluppato delle tecnologie che ci permettono di percepire dei segnali che sono nel nostro ambiente, che non vediamo e che grazie a uno strumento che si sintonizza su queste frequenze trasformiamo qualcosa che non è palpabile, che è nell'aria, in immagini, in video, in interazione allo stesso modo l'essere umano potrebbe essere considerato una, uh, un, diciamo, un device, un'interfaccia, un'antenna capace di sentire, di ascoltare e poi di trasformare quel segnale che è arrivato in una percezione e quindi eh, quello che fai tu mi sembra di capire che è questo è che hai, sei riuscito anche a trovare un metodo per insegnarlo anche a chi magari a 4 anni non stava già meditando e non ha, non ha mai pensato di passare 4 ore a meditare a chi magari stava guardando Goldray che ci trovò d'acciaio o giocando a pallone però oggi a 30, 40, 50 anni ha sentito che nella propria esistenza oltre a quello che ha fatto che è estremamente buono perché è la vita concreta c'è un'altra dimensione che vuole scoprire e che vuole valorizzare. Sì. Mm -hmm. Ma intanto come, come prima cosa, quello che mm, mi dicono le persone che mi seguono, e, e vi dico che io in genere sono seguita da persone anche eh, molto pragmatiche, mm -hmm. e che comunque a me piace molto la praticità, nel senso che quello che ti serve a stare bene è utile, pratico e serve, quello che non ti serve a stare bene è inutile grandiosa <ride> perché sai che io sono molto, molto attaccato alla, alla concretezza per cui è una cosa molto anch utile anch'io, prima di tutto ehm, una cosa che comprendo benissimo quello che mi hai detto infatti anch'io pensavo di essere un po' fuori di testa infatti della mia sensibilità molto particolare diciamo che ne sono venuti a conoscenza anche miei familiari non molto tempo fa quando ho iniziato diciamo, a dedicarmi a questo cammino io prima non è che ne parlassi con qualcuno, ecco. Mm -hmm. Quindi okay. era una cosa che tenevi per te. Assolutamente sì, e tenendo, ca tenendo conto che in casa ho scoperto che siamo tutti sensitivi, cioè mia sorella, mio padre, mia madre, tutti quanti, ok? Ma non se ne parlava di questa cosa. Quindi era un segreto un po' per tutti, ognuno stava nel suo... <ride> sì, è una cosa sconvolgente, quando tu hai tenuto per un sacco di anni segreta questa cosa e poi a un certo punto parli con tua sorella e dice ma anch'io quell'entità quell la vedevo in casa, ah ok, e mia madre che dice ah io non vedo, non sento niente, Se ogni tanto vedo che un ragazzino biondo entra in camera, oppure viene l'arcangelo Michele e gli mi mm -hmm. dice questo, mio padre uguale, dice ok va bene, siamo <ride> tutti. <ma ride> sono... C'è una familiarità. <ride> sì, sì, sì, tra l'altro tra l'altro non è una cosa che ci è stata insegnata, perché ti dico, nessuno ne ha mai parlato. Comunque, a parte questo piccolo particolare, sono sempre dell'idea che ciò che è pratico è utile, ciò che non è pratico non è utile. Una cosa importantissima che dobbiamo, di cui dobbiamo tenere conto è che molte persone, quasi tutte, diciamo tutte, fanno una netta divisione tra la vita concreta la vita spirituale. Ma questa è la prima farlocata, nel senso che comunque non sono due cose divise. La nostra esperienza terrena e la nostra esperienza spirituale. Noi siamo qui per fare un'esperienza terrena, che è un'esperienza spirituale di crescita. Non siamo qui per vivere i due mondi separati, non esiste separazione. La separazione è frutto di un pensiero duale, Mm? creato dal nostro ego, ma noi non siamo due robe distinte, noi siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza terrena, che è a sua volta l'esperienza spirituale. Quindi alla fine tutto quello che noi facciamo nella nostra vita ha dei risvolti spirituali, come tu vai a lavorare, come ti senti oggi, è, qual è il tuo umore, come rispondi agli stimoli della vita, riesci a cogliere i segnali che la vita ti pone davanti al naso tutti i giorni, tutti i momenti oppure vivi distaccato dalla realtà ok? quindi tutto quello che ci fa stare bene realmente ha un senso ed è connesso al migliorarci a livello spirituale quindi in realtà una persona ho conosciuto nella mia vita tante persone che si approcciavano a me chiedendomi aiuto con l'aria un po' snob poi mi dicevano io sono 30 anni che sono sul percorso spirituale e dicevo, beh, se questo è l'inizio siamo messi male, insomma, dobbiamo rifare tutto da capo, perché qui già partiamo con un livello di mh, carenza di umiltà totale il fatto che tu eh, sia in, in meditazione o che studi tutto, tutti i mantra che, che, che ti arrivano conosci il sanscrito a memoria non vuol dire che tu sia spiritualmente elevato vuol dire che tu hai tanta cultura e tante conoscenze se tu sei spiritualmente elevato, lo si vede dal tipo di vita che fai. Fai la vita che ti risuona? Stai sentendo come tu ti senti nelle varie situazioni della vita? Hai delle relazioni, come vanno le tue relazioni? Non vuol dire che tutto debba essere perfetto, per carità. Tutti abbiamo delle sfide continuamente perché questo ci porta a crescere. Ma come vivi quelle sfide? Ti permetti di crescere attraverso quelle sfide? Oppure pensi che il mondo ce l'abbia con te? E tu sei la vittima sacrificale della vita che è tanto ingiusta e tanto cattiva? In realtà noi siamo i creatori della nostra vita, non siamo le vittime. E quando noi impariamo questa cosa, allora forse, forse ci avviciniamo al nostro livello spirituale. E ci avviciniamo anche ad una vita più felice, ed è quello che noi vogliamo. Mm -hmm. Qui c'è si apre un altro capitolo se vogliamo toccarlo, delle persone che cercano di eh, costruire una conoscenza o una struttura eh, capace di meditare per risolvere dei problemi concreti. Ossia io voglio la mia evoluzione, voglio imparare perché voglio realizzare il mio sogno economico, voglio la casa, voglio l'auto, eh, voglio l'uomo, la donna della mia vita. E quindi c'è questa spinta molto forte a conoscere i segreti è proprio c'è una ricerca quasi di un atto magico, di una magia, capace mm -hmm. di farmi raggiungere ciò che mi sembra irraggiungibile. E quindi, eh, che tipo di consiglio potresti dare a queste persone per... per... <ride> Vai, libera! <ride> oh. Sospiro perché? Perché comunque intanto bisogna vedere se le cose che le persone desiderano effettivamente sono quelle giuste per loro mm -hmm. perché da dove nascono i tuoi desideri? i tuoi desideri nascono da qualcosa che ti è stato insegnato o da qualcosa che tu senti fortemente dentro di te con al tuo cuore perché molte persone pensano di volere la casa, il lavoro fisso, la famiglia, 12 bambini e cose del genere che non sono cose sbagliate ma sono cose giuste se tu le senti veramente dentro di te e avessi fatte io queste cose, probabilmente sarei già morta, perché non erano la mia vita, ma perché io lo sentivo, infatti non ho fatto quel tipo di cammino. Non c'è niente di giusto e niente di sbagliato. Bisogna solo essere capaci di cogliere effettivamente che cosa ti risuona. Quello è il primo passo. Poi, è vero che se tu senti una chiamata per fare qualcosa, anche per costruirti una famiglia, perché no, è una cosa bellissima. Se tu la senti, se è tua, se non ti è stato detto dalla mamma, dalla zia dal cugino e tu in realtà non la senti quella cosa, la fai solo per uniformarti a un modello che ti è stato passato. Allora a quel punto cosa succede? Se tu magari eh, hai dei problemi relazionali e ti vuoi creare una famiglia ed è veramente quello il tuo cammino, una parte almeno del tuo cammino, cosa succede? Se tu non hai delle buone relazioni, probabilmente hai dei blocchi, delle resistenze, mh? hai delle cose su... Su cui puoi andare a lavorare. Non si tratta di un atto magico, ma di andare a lavorare sulle resistenze. Sulle resistenze, sulle incongruenze, sulle tue ferite, sulle tue reazioni, su tutte quelle emozioni che si attivano nel momento in cui ti avvicini a quello che desideri. E io proprio per questo, infatti, io ho studiato tantissimo, tanti metodi, eccetera, eccetera. Ma vi devo dire che ne ho conosciuti tanti, alcuni anche molto belli, però lunghi, complicati, difficili. Le persone, io magari cercavo di trasmettergli un metodo, ma poi a casa non li applicavano. Perché? Perché erano alcuni veramente complessi e poi alcuni veramente noiosi. Alcuni, dico, so, sono efficaci, ma non li pratico neanche io, perché sono noiosi e io le cose noiose non ho voglio fare. <ride> Ed erano anni che sentivo che doveva arrivare qualcosa. Doveva arrivare qualcosa che fosse facile, facile, pratico, veloce, io non è che abbia la pazienza come primaria qualità, e che io potessi passare alle persone in modo che loro, utilizzandola, avessero effettivamente dei risultati, anche autonomamente. Mm -hmm. E a un certo punto questa cosa è arrivata. Ed è stata proprio la Divine Connection. Eh, io ero in, ero in Spagna, eh, un mattino stavo meditando, non era ancora sorto il sole, e una delle mie guide è arrivata e mi ha detto scrivi. Quando arrivano così, io so già che lì, minimo un'ora, mi metto a scrivere e mi arrivano giù una valangata di informazioni. Mi è arrivata proprio la visione oltre che l'inizio di questo metodo, che mi è stato passato passo per passo, non è che me l'hanno dato tutto in una volta, mi hanno detto non sei pronta, riceverlo tutto subito, che poi sono sette passi, non è che siano 2500. Eh, e hanno iniziato a farmi vedere che cosa era possibile fare con questo metodo. Quella è stata la prima cosa. E mi hanno fatto proprio vedere che grazie a questo metodo la gente si poteva risvegliare. Si poteva risvegliare perché? Non perché Patrizia imponeva la mano sulla loro testa e li risvegliava, ma perché questo metodo è il metodo che permette a ciascuno di connettersi col divino. Che sembra una cosa impossibile da fare, proprio anche grazie, grazie o a causa della nostra matrice culturale cattolica. Ma ciascuno di noi, quando si connette a quel livello, chiamatelo divino, chiamatelo all'universo, come vi pare non ha niente a che fare con la religione, semplicemente raggiunge uno stato di verità, di assoluto, dove tutto ciò che è illusione si dissolve, tutto ciò che è reale e forte diventa grandioso, grandissimo, ancora più forte. Se tu porti in quello stato la rabbia, la paura, si dissolve immediatamente. Se tu porti in quello stato l'amore, se tu ad esempio, Paolo, porti l'amore che tu provi per i tuoi figli, lo sentirai... Già adesso sicuramente è fortissimo, ma lo sentirai ancora più forte e ancora più forte. E questa è una cosa bellissima, perché le persone in quello stato sono in contatto con la verità e con le bugie. E la cosa bella è che è talmente veloce che la prima volta che l'ho presentato ad un gruppo di persone mh, in modo approfondito, completo, perché io prima ho fatto tante conferenze, dove oltre a sperimentarlo su di me prima di tutto, L'ho fatto anche provare parziale a varie persone, perché poi non mi è arrivato tutto subito. Io no, Nota che prima di venire in Spagna comunque facevo eh, tantissime conferenze, seminari, eccetera, eccetera. Poi ovviamente abitando in Spagna oh, le ho rese un po' più rare, perché ovviamente fare avanti e indietro era un era po' più semplice. semplice ma la prima volta che l'ho proprio presentato in modo totale a un gruppo di persone che ho fatto un seminario, ha tenuto un seminario qui in Spagna, c'è una persona che sulla funicolare mi è andata in attacco di panico. Non era previsto. No. <ride> non era previsto. Quindi saliamo sulla funicolare, era in cabina con me, e mi fa, Patrizia, ho un attacco di panico. faccio, ah, bene. Mm -hmm. E io soffro l'altezza soffro il chiuso e non so cos'altro ho detto bene cara Sonia posso dirvi anche il nome perché tanto abbiamo la testimonianza sul libro e ho detto hai 5 minuti per mettere in pratica il metodo che hai appena imparato sappi che tra 5 minuti mi metto a saltare in cabina <ride> e lei che mi conosce da anni perché mi segue da anni sa che lo faccio io sono una che, che mantiene le promesse allora, mh, sono passati circa 5 minuti e ho iniziato a saltare in cabina. E mi fa, Patrizia, allora ti devo dire, non è che sto proprio bene, bene, bene. <ride> Però sto già un po', po meglio, <ride> smetti di no, saltare. Sono, tra sono tranquilla, no era tranquilla, ero tranqu era tranquilla. Dopo pochi mesi abbiamo fatto il primo live dove abbiamo presentato a un gran numero la Divine Connection completa e lei è salita sul palco dicendo che si voleva buttare qui paracadute. Ah. e lei ha fatto semplicemente la divine connection mm -hmm. quindi mm -hmm. vi dico eh, non lo sapevo io che fosse così efficace l'ho provato sul campo a, a dico... questo punto Patrizia eh, passiamo al se io da esterno ti conosco adesso per la prima volta e sono uh, incuriosito da, da questo sistema che mi dici che può essere veramente utile come strumento. Cosa devo fare? Quali sono i passaggi che devo fare per imparare a conoscerlo, per raggiungerti piuttosto che eh, c'è un gruppo, c'è un libro, cosa c'è a disposizione per cominciare a metterci dentro un passetto alla volta e capire se nelle mie corde e poi e vedere che cosa, che cosa può accadere. Ok, se non fai parte di quelli che vogliono tutto subito, come invece <ride> voglio io... Come me... <ride> Ecco. infatti lo scontro Perché... nostro all'inizio era stato proprio quello ti ricordi la prima sì. volta è sì ma io voglio adesso la soluzione la soluzione c'è magari non riesci con la prima volta che farai il metodo a risolvere tutti i problemi della tua vita quello magari no però diciamo se inizi a lavorarci almeno quel problema lì facilmente lo puoi risolvere anche subito dipende da, da tutta una serie di componenti comunque la prima cosa e quello che ti suggerisco è di leggere, come che la telecamera inquadra... Ecco, perfetto, sei centrata, perfetto. <ride> Adesso ecco, si vede molto bene. Il libro c'è il metodo completo, quindi tu mm -hmm. potresti anche leggerti il libro, applicare il metodo e risolvere un sacco di problemi della tua vita. Quindi con un po' di disciplina, di buona volontà, uno comincia da là e può già avere qualcosa in mano. Ma più che qualcosa hai un sacco di roba, anche perché okay. comunque, come, come ho già detto, nel libro c'è tutto il metodo. Poi se vai nell'area riservata c'è anche l'audiolibro, quindi se sei una cozza che non ha voglia di leggere c'hai l'audiolibro. <ride> Ovviamente non ci sono le meditazioni nell'audiolibro perché in genere uno lo, lo, lo ascolta quando va a correre e quando magari va in macchina, quindi non ci Meglio. sono le meditazioni. Molte meditazioni sono registrate a parte, non ci sono tutte, ma ci, ce ne sono una gran parte. Ci sono anche dei video e delle schede esplicative, c'è veramente un sacco di roba. Quindi puoi iniziare in questo modo. Ovviamente te lo dico, il metodo non funziona se non lo applichi. Se tu prendi il libro e lo tieni sul comodino, il metodo di Roma... strana mi questa modo. cosa. Non funziona così, lo devi proprio applicare. E applicare. se io ci dormo sopra, lo metto qua sul cuscino, non va. C'è qualcuno che ogni tanto mi dice ti ho sognato, sei arrivato e hai fatto un lavoro energetico su di me, ma io non lo faccio apposta e poi comunque se tu lo compri e non, non siamo neanche in contatto, non so neanche praticamente dell'esistenza della persona quindi eh, non funziona così devi proprio applicarlo devi proprio studiarlo che è molto semplice Vi ho detto, per entrare nello stato le prime volte ci metti 8 minuti poi vi dico le persone che sono venute qui in, in Spagna con cui abbiamo fatto dei lavori intensivi beh nel giro, nel giro di mezza giornata hanno imparato a entrare nello stato in pochi secondi mm -hmm. ok quindi noi adesso facciamo, entriamo nello stato di espansione così io sono nello stato adesso. Va bene. Ecco, ovviamente devi praticare un po' per arrivarci, però eh, praticare un po' vuol dire mezza giornata, magari se tu me per mezza giornata lo fai continuativamente, magari tu entri nello stato in pochissimi secondi. Poi c'è il, il gruppo. Sì, quindi diciamo che uno può accedere al libro, leggere e cominciare a praticare, oppure può, sì. se vuole qualcosa di più... Mh, spinto, accelerato, un'esperienza da vivo c'è la possibilità di fare un seminario qualche giorno eh, sì. esperienziale con, con te per poter dire guarda io dedico questa cosa a tre giorni, quattro giorni, un po' come dire intanto imparo ad andare in bicicletta, faccio quattro giorni intensivi, dopodiché posso farmi le mie passeggiate, andrò a, a quindi una volta che ho scoperto che il libro mi piace posso fare questo secondo passaggio e, e quindi lì eh, c'è un sito dove ci si può trovare quello che fate come incontri sì, allora, eh, intanto io suggerisco prima di tutto di entrare nel gruppo, perché adesso, adesso mm -hmm. i corsi con questa situazione ovviamente sono, sono più difficili. Un attimino, eh, come possiamo dire, stiamo vedendo quando possiamo riniziare a, a farli. Comunque sicuramente il, dal vivo il primo approccio è quello col Divine Connection Live, che in genere teniamo una, massimo due volte all'anno, in genere in Italia al momento in cui viene insegnato il metodo, eh, le ultime volte l'abbiamo fatto anche con un argomento specifico, quindi oltre a, ad imparare il metodo, vai a lavorare proprio su una tematica specifica, in modo da andare molto a fondo su questa tematica e andare a risolvere tutta una serie di problemi. Eh, poi facciamo anche dei, dei corsi più intensivi, però quelli si può accedere eventualmente solo dopo. La prima cosa che io suggerisco proprio di fare alle persone, oltre a prendere il libro, è proprio quello di entrare nel gruppo Facebook Divine Connection. Prima di tutto perché lì avete contatto diretto con tutta una serie di persone, oltre che con me, per... Ehm, per tutte le problematiche che eventualmente potete riscontrare eh, nella comprensione del metodo, cosa che è molto semplice, però magari ti vengono dei dubbi o cose del genere, o su come applicarlo su di te, o, o qualsiasi cosa che è relativa proprio al, al, tuo, al tuo vivere, al, alle tematiche che stai affrontando. È un gruppo protetto, quindi le persone si aprono con grande tranquillità, eh, viene, molto, viene seguito molto bene, e quindi insomma le persone si possono sentire libere inoltre c'è molta, molta unione all'interno del gruppo dove molto spesso persone che conoscono bene il metodo rispondono anche prima di me in modo puntuale proprio per aiutare si sono creati un sacco di amicizie. è veramente un bellissimo gruppo come si fa ad entrare nel gruppo? Eh? bisogna scrivere cosa tu... se io volessi farlo adesso dovrei aprire il computer entrare su facebook e cercare che cosa? Uh. Divine Connection, come Divine libro. Divine Connection, come il libro. E e a quel la, punto... foto, la mia foto è sempre quella, quindi <ride> la riconoscete, è sempre quella. Ah, okay. A quel punto si clicca per accedere al gruppo e... Ci eh, sono c... una serie di domande, ci sono, mi sembra, tre domande, non so dirvi esattamente perché non sono io che la faccio questa parte, mi sembra ci siano tre domande, mm -hmm. tu rispondi alle domande, sei un profilo vero, che non sì. sei entrato ieri senza foto, senza amici o cose del genere, vieni accettato in genere. Okay. Eh, e, e a quel punto posso. <ride> e quindi puoi iniziare a interagire, a fare domande, a usufruire del materiale anche gratuito perché c'è un sacco di materiale gratuito all'interno del gruppo. Ok, bene, e quindi lì è diciamo, il secondo passaggio dopo il, il libro potrebbe essere la vita all'interno del gruppo e magari appena sì. riaprono i seminari cominciare una prima esperienza per accelerare quelli che sono i, i processi, perché da quello che stai dicendo, come in tutte le cose, la continuità, l'applicazione e la dedizione fanno la differenza. Cioè quando io ci metto amore e passione, dedizione in quello che faccio, allora quella cosa comincia a crescere, a fiorire. Sia essa una pianta, sia un progetto, una persona, una relazione. Sì, anche perché comunque ehm, non è detto che voi dobbiate per forza aver letto prima il libro che, eh, che entrare nel gruppo potete farlo anche contemporaneamente sicuramente è importante conoscere il metodo perché altrimenti se hai delle domande da fare o se parliamo di DC Point se parliamo del, di Vine State o cose del genere magari non comprendi di che cosa stiamo parlando e soprattutto non puoi fruire di tutto quello che è il beneficio ma la cosa bella è che sicuramente ti è di supporto, e vedere quanto sono cambiate le persone che stanno utilizzando il metodo. E quello non è solo un eh, guarda il mio metodo funziona, ma è proprio un vedere come ce l'ha fatto lui, ce lo posso fare anch'io. Mm -hmm. Se tu vedi c'erano delle persone che erano in stato di depressione, vivevano una vita che proprio non gli apparteneva, erano tristi, erano motivate, si sentivano sole e adesso la loro vita è completamente cambiata c'è chi aveva problemi proprio che era in un lutto da sei anni e non riusciva a superarlo c'erano cose veramente toste e le persone lavorando su di sé sono riuscite a superarle questo è il sì, pratico questi sono risultati vita. concreti estremamente positivi sì. per la persona se non c'è quello non niente molto bene Patrizia allora il tempo che di solito dedichiamo all'intervista ormai volge al termine terminato e quindi ti ringrazio per tutto quello che hai portato qui oggi, la tua storia, la testimonianza, quel tips, l'ascolto di sé, no? il cuore, come risponde e imparare già a conoscere, a sentire se siamo sulla strada giusta. E poi anche le indicazioni eh, per poter accedere a Divine Connection. Quindi partendo dal libro o dal gruppo abbiamo già una possibilità di un primo accesso al metodo per poi speriamo presto di avere la possibilità di tornare a fare degli incontri live e di vederci magari qui in Italia in uno degli eventi che di solito organizzi. Quindi eh, per oggi ti eh, saluto, spero di trovarti ancora qui magari fra qualche mese in una nuova intervista, magari ci parlerai di qualcosa di nuovo, un'ulteriore evoluzione del percorso e magari ci sarà anche un altro libro o qualche altro racconto interessante da poter condividere per chi ci sta seguendo. Quindi ti ringrazio e ti saluto tantissimo e grazie per quello che hai portato qui oggi. Grazie a te Paola e grazie a tutti per aver ascoltato. Arrivederci, a presto. Allora, molto bene, grazie alla presenza di eh, Patrizia Ducati, Oggi abbiamo affrontato eh, altri argomenti estremamente interessanti per quello che è eh, il nostro processo evolutivo. E di crescita e che sappiamo si va a riflettere anche sulla nostra salute fisica vi ricordo e ti ricordo che eh, questo non è solo un podcast audio ma che eh, da poco è anche eh, diventato un eh, video podcast cui qualcuno ci sta guardando in questo momento sul canale di youtube e se ci si sta guardando sul canale youtube eh, Iscriviti al canale, clicca anche sulla campanella così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi episodi. Comunque con tutti in video e in audio, ci vediamo la settimana prossima, sempre di martedì alle ore 13. Buona giornata e grazie per essere stati con me. Eh, Salute a te. Ciao!